Un consiglio che potrei dare a una ragazza che, che vuole approcciarsi a una carriera simile alla mia è sicuramente quello di cogliere ogni occasione, eh, cioè di, di cogliere ogni esperienza anche se sai che quella non è eh, la, la direzione verso cui punti eh, in modo specifico, eh, ma eh, appunto cogliere ogni occasione che ti si pone davanti e sforzarsi di eh, estrapolare da quell'esperienza una piccola conoscenza aggiuntiva che ti dà appunto quel valore aggiunto quella, eh, per arrivare poi al tuo traguardo finale.